Un saluto da Gerardo Paterna per Tv. Oggi eh, un'intervista importante. Finalmente riusciamo a a parlare direttamente con Luca Rossetto, direttore generale di casa.it. Ciao Luca, grazie per essere Ciao Gerardo qui. e grazie per l'invito. Bene, bene, bene. Allora, a Luca facciamo le consuete tre domande e quindi partiamo subito con la prima. Io so che tu sei un manager che arrivi da, da diversi settori, quindi hai fatto molta esperienza extra immobiliare e adesso sei calato eh, diciamo così proprio eh, fino, fino al collo nel, nel mattone italiano quindi con, con casa.it come immaginavi il settore immobiliare e in realtà come lo hai trovato grazie a questa nuova esperienza? Allora, in generale è un settore che è molto più importante per il paese di quanto io non capissi prima superficialmente occupandomi di altre cose se, se pensi che la metà dei risparmi degli italiani sta lì eh, e che la casa è per ciascuno di noi soprattutto per gli italiani più che in altre realtà internazionali il luogo dove si concretizzano i propri sogni le proprie aspirazioni, dove si cresce una famiglia eh, mi sono reso conto che è un, è un pezzo di paese molto più importante e più profondo di quanto io non avessi idea eh, è un mondo dove eh, c'è uno spazio grandissimo per eh, creare valore e poi come dico sempre, l'importante è creare valore, poi si litiga su come dividerlo, no? ma se non c'è del valore creato, se non dai un contributo a questo processo, eh, c'è poco su cui, su cui discutere, su cui contrattare. Eh, è un, un settore dove eh, le nuove tecnologie e gli strumenti che mettono a disposizione queste tecnologie sono molto poco utilizzati e dove il modo di lavorare in generale ha molto spazio di evoluzione. Eh, quindi sono molto contento, è una sfida molto, molto importante nella mia vita professionale, molto, molto interessante e penso di essere nel posto giusto. Ho solo la speranza di poter dare un contributo. Questo è, è, un è un buon inizio, una buona partenza. Una buona partenza. E in questo periodo eh, si parla sempre di più di eh, profilazione del del cliente di altre forme di eh, innovazione cosa sta facendo Casa It a questo proposito e come eh, si renderà ancora più appetibile nei confronti degli agenti immobiliari sappiamo che sei una persona molto riservata quindi non ti chiediamo anticipazioni non forziamo anticipazioni no. però insomma eh, daci una risposta esauriente Allora, non, <ride> non c'è dubbio che il nostro modello di business è un modello di business che eh, continuerà ad esistere cioè offriremo un servizio di pubblicazione, di pubblicità eh, ai, nostri, ai nostri inserzionisti, eh, abbiamo però alcune aree su cui stiamo lavorando per da un lato recuperare un po' di spazio perduto obiettivamente, dall'altro per cercare di portare qualcosa di nuovo nel settore. Eh, cito dei titoli, eh, numero uno, la qualità della ricerca, oggi chi cerca un immobile eh, si trova eh, una, delle risposte eh, che non sempre sono rilevanti per il suo bisogno, e per, dal nostro punto di vista rendere le risposte del nostro motore di ricerca più vicine, più coerenti, più immediate per l'utente, la famiglia che sta cercando casa è importantissimo, crea valore per tutti, perché rende più rilevante il portale come strumento, il nostro interesse, più interessante la proposta pubblicizzata per la famiglia e il consumatore, quindi lead di qualità e non interesse molto vago. Il secondo filone è quello che viene chiamato come big data, che non è uno slogan, io sono atterrito dagli slogan sinceramente, così come sono atterrito dai faremo, <ride> certo. eh, però noi abbiamo la possibilità veramente di dare a tutta una serie di interlocutori pubblici e privati eh, informazioni Dati, conoscenza che noi possiamo legittimamente desumere dal comportamento dei consumatori e che sono utili a chi pianifica il territorio, a chi pianifica un investimento immobiliare come sviluppatore, a chi deve decidere quali immobili mettere nella propria vetrina più in alto. Ecco, questi sono due esempi. Ehm, stiamo lavorando alacremente ed è un privilegio questo. E e un altro elemento, un altro filone di lavoro eh, è quello di arricchire e dare più profondità, più tridimensionalità al nostro portale, rendendolo da un lato più semplice, dall'altro più ingaggiante, certo. un po' più attraente. Beh, questa è una buona notizia per gli agenti immobiliari, che comunque hanno bisogno di avere eh, nuovi strumenti eh, per poter così, rendere appetibile proprio eh, portafogli immobiliari nei confronti dell'utenza. Assolutamente, noi abbiamo vogliamo meritarci tutta l'attenzione la e la fedeltà. Ecco. <ride> Va bene. E cosa cambieresti nel modo di lavorare dell'agente immobiliare? E ormai qualche mese che sei in azienda, li stai pian piano conoscendo, so che vuoi molto bene i tuoi clienti, per cui sì. ok. Eh, però hai visto come lavorano eh, dal tuo punto di vista, visto che ne hai incontrati anche eh, tanti, cosa cambieresti nel, nell'agire quotidiano della gente? Allora, eh, mi è difficile perché è una, è una vista esterna ed è una vista superficiale, non posso certo pensare di dare delle indicazioni a chi fa questo, ma da 5, 10, 15, 20 anni, eh, però se potessi dare qualche cosa, ed è, ed è un suggerimento che mi sento di dare qui oggi, è quello di essere più attenti a con che velocità il mondo intorno sta cambiando e con che velocità le esigenze e il modo di pensare o di comunicare delle consumatrici e dei consumatori cambia. Noi stiamo comunicando come settore in generale, eh, non come agenti immobiliari, stiamo usando linguaggi, tecniche, modalità che sono quelle di 30 anni fa, solo che sono su uno schermo anziché essere su un foglio di carta. Niente di sbagliato in questo, ma è un buon inizio e niente di più, quindi il mondo è andato molto più velocemente e offre molte più opportunità eh, di comunicazione, di marketing, di programmazione, di miglioramento dell'efficienza della propria giornata lavorativa. Eh, all'interno del settore vi sono realtà invece, obiettivamente stellari, ho conosciuto agenti immobiliari che, devo dire, hanno da insegnarci un sacco di cose anche certo. sul mondo di internet. È cioè, Riasco... sicuramente una nicchia di, di eccellenza. Assolutamente, quindi... eh, okay. ricordo un agente di Napoli, mi ha veramente messo 4-0 all'angolo, ma sono andato ad imparare. <ride> certo. e, ecco, cambierei questo, okay, se potessi okay. dare... Un, un po', un di, po' certo, di sale certo, bene bene allora Luca eh, ti ringrazio abbiamo esaurito il tempo mi è fatto molto piacere averti ospite quindi a ReTV quindi eh, ringraziamo eh, Luca per il suo intervento Lo, speriamo di rivederlo presto con eh, altre interessanti no, novità di, di, di settore per gli agenti immobiliari quindi da Luca e Gerardo un saluto eh, a tutti ci rivediamo in occasione della prossima intervista Grazie Gerardo e buon lavoro a tutti. A presto.